Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo colore, diciamo un colore per le tigri di Roma è un colore per voi, io faccio questo, questi video diciamo, ogni settimana per aggiornare i membri della crew che sto cambiando colore e per eh, magari lasciare anche a voi il colore eh, se vi piace lo mettete nella vostra gru il colore è un celeste un celeste molto particolare è 08FFFF quindi ragazzi potete metterlo nella vostra gru se vi va senza nessun problema insomma basterà andare nella vostra pagina della gru e potete tranquillamente cambiare il colore a vostro piacimento, magari cambiatelo una volta a settimana è molto simile ragazzi ai cerchi che ci sono non... di una tonalità un po' differente però se mettete un perlescente eh, blu profondo eh, i cerchi si avvicinano moltissimo al, eh, a questo tipo di colore il eh, colore dei cerchi, ragazzi di quei cerchi lì c'è però mi sembrava un po' scontato però forse lo porterò più avanti eh, io lascio questi cerchi ragazzi perché a me piacciono questi cerchi con con questo colore questo, mettiamo un perlescente abbastanza chiaro anche se i perlescenti ci stanno bene quasi tutti sono abbastanza visibili tutti con questo colore i perlescenti quindi non avete che della scelta insomma scegliere un, un perlescente e metterlo su questo colore come ho detto è un colore abbastanza brillante vedete con il blu profondo con tutte le varie le varie per le scienze e io voglio mettere un bianco ragazzi, un bianco neve ci mettiamo qui ho fatto la cappellata di lasciare il neon quell'arancione però va bene adesso me ne vado comunque da bennis perché tanto devo cambiare anche la livrea perché voglio mettere la, la livrea di un colore differente sempre la stessa livrea ma di colore differente ragazzi e come state vedendo in notturna ragazzi è veramente bello come colore diciamo risalta molto poi a seconda del, del tipo di luce che abbiamo intorno il, il colore è diverso insomma no quindi è molto molto bello come colore mettiamo questa livrea nera ragazzi vi ho fatto pure un mezzo tuning di come di come fare la vostra elegy se magari vi piace la potete fare così a me piace parecchio, quindi penso che la terrò così anche per fare qualche gliccetta, eh, la posso tenere così. E una volta niente, una volta messo il tutto che avete messo il fumo, cosa che io non ho fatto perché sto notando ragazzi che ho il fumo, ancora il vecchio fumo viosi, infatti è arancione, quindi tornerò da bennis per cambiare il, il fumo e così avremo completato la nostra opera d'arte diciamo vedete anche il neon è bello acceso insomma è un bel colore tutto l'insieme è un bel colore la livrea il neon i cerchi poi come ho detto sono gusti ragazzi vi lascerò anche alcuni passaggi di giorno giusto per vedere l'auto com'è quando c'è la luce del sole insomma no quando è quando è giorno vedete anche il colore risalta in maniera diversa detto questo ragazzi spero che questo colore vi piaccia perché è abbastanza carino non è che vi deve piacere per forza però spero che vi piaccia rimarrà nella criolla di roma per una settimana, invece per chi lo vuole tenere per sempre perché per magari lo vuole tenere anche solo 10 minuti per poterlo mettere nella propria gru, vi ho lasciato il codice in video, tornate indietro, vedete il codice e avrete il vostro colore nella vostra gru. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. There's a certain line you just don't cross and it cost it I heard him say Haley's name on the song and I just lost it It was crazy, this shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit And even though the battle was won, I feel like we lost it I spent so much energy on it, honestly, I'm exhausted And I'm so caught in it, I almost feel I'm the one who cost it This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I gotten it That was never my object, just...